Grazie Presidente. Io devo intervenire eh, nel merito proprio di questa delibera che va a toccare in maniera specifica quello che è la vita eh, all'interno di una scuola quindi l'attività propriamente didattica. Eh, dobbiamo ricordare che eh, noi possiamo proporre all'interno delle scuole dei progetti le quali scuole poi sono libere di accoglierli o non accoglierli questi progetti ed è quello che abbiamo sottolineato e messo in evidenza nel corso della commissione scuola quando ci siamo dovuti esprimere nel merito di questa delibera e credo risulti anche verbale, anzi sicuramente risulta avverbale e in quella circostanza fu proprio detto che non possiamo andare a eh, intervenire nella programmazione didattico educativa all'interno di un istituto che può decidere o non decidere di eh, avviare un progetto e io virgoletto un progetto che qualcuno dovrà proporre alle scuole, nello specifico l'orto didattico. Altro è invece identificare un'area esterna, esterna alla struttura scolastica, laddove all'interno della struttura non dovesse esserci un'area un giardino, quello che potremmo definire un giardino che sarebbe eventualmente trasformato in un orto. Ma anche nell'area esterna noi dobbiamo comunque fare i conti con una progettualità eh, che deve, deve venire fuori proprio dalla scuola perché deve coinvolgere in un processo educativo docenti e alunni in primis e all'occorrenza anche i genitori. Quindi laddove noi vogliamo deliberare in questa, in questa direzione a, andremmo a imporre un qualcosa che a noi non compete perché, lo ripeto, la scuola in piena autonomia dovrà decidere se, come e quando Ehm, avviare un progetto educativo ripeto, legato all'impianto di un orto botanico un, eh, didattico, quindi è un orto comunque di tipo botanico pongo anche un'altra un riflessione eh, un orto eh, creato un orto didattico creato all'interno di una struttura scolastica che fine fa nel momento in cui cessa l'attività didattica, chi lo cura? Qual è il dirigente scolastico che dà le chiavi dell'istituto per intervenire a innaffiare, a curare? Perché orto, un orto ha, eh, necessita di una cura costante e continua, quindi altro sarebbe una mozione con la quale mozione si chiede alla Giunta di predisporre dei progetti da proporre alle scuole affinché le scuole possano eh, avere un percorso educativo di questo tipo, quindi proprio in questo senso, quindi non perché il progetto alla delibera è stata presentata un anno fa o l'altro ieri, io non credo che questa Giunta in particolare l'assessorato ambiente stia regolamentando un orto didattico devo presumere che stia regolamentando un orto urbano quindi è il motivo per cui rimane in piedi il giudizio negativo il parere negativo espresso dalla commissione scuola quindi anticipo già il voto per le motivazioni appena esposte, il voto del Movimento 5 Stelle che ovviamente sarà no. Grazie.